Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia del Napoli, quella per Halloween per la stagione 22-23. In edizione FAN. La maglia da calcio Halloween IA7 Napoli 2022-23 combina una base azzurra con pipistrelli neri che diventano gradualmente più piccoli verso la parte superiore della maglia da calcio. È interessante notare che i pipistrelli coprono quasi l'intera metà inferiore della maglia, da calcio a Halloween e a 7 Napoli 22-23. Un girocollo nero, polsini delle maniche nere e loghi degli sponsor bianchi, ad eccezione del logo l'ete rosso, si aggiungono all'aspetto moderno ma semplice. Lo stema del club del Napoli si trova sul petto, a sinistra, nella sua forma regolare. Questa maglia è molto bella. Il Napoli ci ha abituato a tante maglie nel corso della stagione. Io ricordo tra le più belle quella eh, con l'effigie di Maradona dell'anno scorso. Trovate qui in alto la recensione. È una bella maglia, devo dire, nella mia classifica questa prende 4 stelle di un bellissimo tessuto veramente coi colori vivi ve la consiglio qui in alto trovate il costo vi ricordo che su mine jersey le spese di spedizione sono incluse e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia ma soprattutto trovate un coupon da 5 dollari un link per ottenere un coupon da 5 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete